di alti e bassi per quanto riguarda i miei rapporti con la scuola e con l'insegnamento anche con lo studio. Mi sono ritrovata in un paese nuovo con delle persone nuove in una lingua nuova e ho dovuto ricominciare tutto da capo. In un periodo così dove mi sentivo abbastanza non sola però difficilmente compresa ho avuto degli aiuti per appunto poter cercare di integrarmi in questo in quest ambiente. E questo diciamo mi si è um, presentata come non, non lo so e ci sono rimasta talmente bene da questa esperienza che ci ho, ho tenuto a portarla avanti perché era un'esperienza che comunque mi ha molto servita per quanto riguarda il mio percorso e anche per la mia crescita personale mi sono ritrovata infatti a cercare di ricambiare quello che poi mi è stato dato <musica> amicale è un progetto del, del, dell'istituto Gaetano Salvemini presso, che è situato a Casalecchio di Reno e consiste nel mettere in collegamento eh, ragazzi giovani tra eh, ragazzi un po' più grandi e ragazzi un po' più piccoli che si trovano in particolari situazioni o comunque in una situazione di difficoltà. È un, comunque pomeridiano che um, per chi fa da tutor viene in, in un qualche modo retribuito e um, è comunque volontario perché non si è obbligati a fare questo questo progetto questo percorso ma uh, si può comunque decidere e uh, all'interno della scuola vengono appunto individuati magari ragazzi che uh, sono particolarmente bravi in determinate materie e aiutano eh, i ragazzi che hanno particolari difficoltà nelle stesse materie. Cioè Io ho iniziato a fare tutoraggio che ero in terza superiore, ovvero un anno fa, e mi è stato affidato un ragazzo eh, con eh, difficoltà in tutte le materie, ma anche eh, soprattutto nella matematica e l'economia, che sono le mie materie ehm, Preferite, infatti eh, la cosa anche bella è che ehm, la scuola individua no? appunto comunque il ragazzo eh, con determinati punti di forza che possono colmare i punti debo di debolezza del, del ragazzo assistito. E, um, penso che sia molto importante. Ancora prima di insegnare, di essere una tutor, essere appunto una studentessa, quella è la parte più difficile, quella è la parte diciamo, con cui gli studenti d'oggi non riescono a identificarsi con gli insegnanti perché per loro gli insegnanti sono delle persone che fanno il loro lavoro, non riescono a capire l'adolescenza, per questo l'immagine del tutor serve anche a quello, serve anche a farti capire l'importanza di quello che stai studiando non solo a livello di voti, non solo a livello di mh, disciplina o quello che potrebbero sembrare appunto per quanto riguarda il mondo degli adulti. Cioè, eh, non è soltanto stare con i ragazzi, ma anche confrontarsi con i loro genitori, quello che è le difficoltà dei genitori con, eh, con i propri figli, perché loro vedono in me un, un aiuto che potrebbe essere più rispetto a un professore perché possono eh, confidarsi con me, quindi è qualcosa in più. Oddio, il professore mi deve valutare se chiedo una cosa, magari pensa che io non abbia studiato niente, Se ha questo timore. Mentre con i coetanei è diverso, possiamo chiedere tutto quello che vogliamo nella, nella forma che vogliamo perché con i professori magari devi chiedere un determinato argomento con dei termini specifici, tecnici, strani, mentre con i coetanei diciamo ma, ma questa cosa, perché si cosa cosa? Cioè si usano delle parole che magari i professori non lo capiscono ma noi... Noi che siamo coetanei diciamo, ah sì, ti capisco, ti capisco. E mi ricordo che quando appunto ero arrivata in Italia per un anno intero praticamente non parlavo mai, nel senso che non, non parlavo mai in italiano perché avevo troppa paura di sbagliare le coniugazione, di dire qualcosa di sbagliato, di essere giudicata appunto dai miei compagni di classe che potevano semplicemente non dire, mi sentivo a disagio. Quindi l'avere una persona davanti, che poteva essere un insegnante, che poteva essere una tutor, che poteva essere appunto qualcuno che mi ascoltava, a prescindere da quello che potevo dire, e in, con cui ero libera di sbagliare perché non mi sentivo giudicata, mi ha fatto sentire meglio, perché per un anno ho sempre ascoltato, ho cercato di imparare il più cose possibile. Appena avevo la certezza di poter appunto dire qualcosa di giusto, ho iniziato appunto a comunicare, a parlare con, con i miei compagni di classe, con gli amici. Però una cosa che ho imparato è che si impara molto di più sbagliando. Mi sono pentita perché avrei imparato molto di più a cercare di buttarmi, durante quel periodo, appunto, senza vergognarmi di, di poter dire qualcosa di sbagliato. La stessa cosa vale appunto per i ragazzi. Con loro, loro, con i tutor, si possono permettere di sbagliare. E questa cosa è una cosa molto utile, perché con gli insegnanti è difficile. Sì, un po' fratelli, più che essere un fratello maggiore, un qualcosina di più. Non sei ancora un genitore, non sei anche un fratello maggiore. Qualcuno che potrebbe spiegare un po' eh, come funziona la vita eh, al di fuori della scuola e qualcuno che potrebbe insegnare... Eh, come bisogna andare bene a scuola, quindi è un questa figura della quale fare riferimento. Questo è un tutor.